Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi sul client integrative violation su Rust semplicissimo, un problema che si può risolvere direttamente nella cartella di Rust quindi andiamo un attimo su Steam su so Rust proprietà di Rust file locali sfoglia i file locali Andiamo nella sua cartella, cancelliamo la cartella easy EasyAntiCheat, la cancelliamo. Chiudiamo la cartella, e una volta fatto, facciamo verifica integrità dei file di gioco. Poi, una volta fatta la verifica, riuscirà 26 file, 50 file, 100 file sono stati convalidati e verranno discaricati. Andiamo un attimo a fare su gioca. Faccio preparazione all'avvio Ecco che Rust si è avviato senza problemi Possiamo anche giocare in un server qualsiasi Vedete se abbiamo uh, altri, altri problemi Ecco qua su, conoscete il server E non ho nessun problema Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida e noi ragazzi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!